Julia Roberts ha 50 anni, la sua carriera è un viaggio meraviglioso. Dopo Pretty Voman, la sua fama è letteralmente decollata e non l'ha mai più abbandonata. È forse l'attrice più amata e popolare di Hollywood. Agli esordi della sua carriera, però, Julia Roberts era una ragazza di tutti i giorni. E con qualche capriccio in più. Julia Roberts come non l'avete mai sentita. Tra un mese compirà 50 anni, ma Julia Roberts è ancora un esempio di bellezza senza tempo, di fascino unico che non può essere imitato. Nessuna ha un sorriso come il suo, lei è unita così. E apostrofo S Bazar ha saputo cogliere l'unicità di questa donna formidabile in una serie di scatti mozzafiato tutti da ammirare. In un abito rosso ciliegia di organza, Giulia guarda verso l'obiettivo e sembra quasi poterci scrutare con i suoi occhi meravigliosi. Nel corso dell'intervista associata al Photoshop, la star ha rivelato qualche dettaglio succoso sulla sua carriera e, soprattutto, sui suoi esordi pieni di dubbi e incertezze. Facendosi un piccolo esame di coscienza, Julia Roberts ha gettato uno sguardo sul suo passato e ha ammesso molto candidamente che a 21 anni non era nient'altro che una mocciosa viziata, anche mentre filmava la pellicola che l'avrebbe portata al successo. Io ero la mia priorità. Ero un'egoista viziata che andava in giro a fare film quando parla di sé, il giudizio di Julia Roberts non lascia scampo, mettendo in mostra la sua grande disciplina e un'ammirevole autocritica. Fortunatamente per lei, però, il tempo è passato e il suo approccio alla vita si è molto trasformato, scendendo a ben più miti consigli. Da quando ha conosciuto suo marito Daniel Moder per lei, è Danny e ha dato alla luce i suoi tre splendidi figli Azel e Finn, 13 anni, e Henry, 10 anni, Julia Roberts è diventata un'altra persona. Quando ho incontrato Danny, ho capito tutto. Quando penso a che cosa rende tale la mia vita, a che cosa la rende mia per davvero, a quello che mi fa splendere ogni giorno e penso a lui. È a lui che devo tutto quello che sono diventata. Nonostante una così bella dichiarazione d'amore, però, a lavorare con l'adorato marito Julia Roberts non ci pensa nemmeno. Con una punta di auto l'attrice spiega il motivo e, in tutta onestà, non possiamo biasimarlo, lavorare con lui è bello, da un lato ma è anche fonte di terrore per il semplice fatto che Danny è l'unica persona su cui voglio fare colpo al mondo. Nell'ultimo anno, Julia Roberts ha deciso di mettere i copioni nel cassetto e dedicarsi completamente alla sua famiglia. Questa formidabile mamma di tre bambini ha ammesso che attualmente non è nemmeno alla ricerca di nuove parti, preferisce che siano le offerte a bussare alla sua porta. Ho intenzione di aspettare e vedere che cosa succede, voglio che sia una sorpresa, divertente e naturale, voglio trovarmi al bar e leggere un copione che mi emozioni profondamente, all'improvviso, e mi faccia dire per questa parte, io mollo tutto.